Allora, buongiorno a tutti, riprendiamo le nostre eh, dirette con gli autori per eh, Casa La Terza e oggi eh, avremo qui con noi Amedeo Feniello eh, che è professore all'Università dell'Aquila di Storia Medievale e abbiamo avuto nei giorni passati eh, diverse persone, insomma diciamo, il professor Giardina e il professor Ricciardi, eh, oggi avremo dopo di noi il professor Ricciardi, eh, insomma abbiamo come dire, un buon parterre di incontri eh, e ora stiamo aspettando appunto Amedeo Feniello eh, con il quale parleremo di varie cose in particolare dell'ultimo diciamo, delle, suo libro i nemici degli italiani e quindi cercheremo di capire chi sono di questi tempi chi sono stati in passato i nemici degli italiani e, ehm, e anche però parleremo di cose che riguardano un po' eh, da vicino eh, la nostra, la, la, la, la, quello che stiamo vivendo drammaticamente, cioè le epidemie. Eh, adesso stiamo aspettando che lui si riesca a collegare, se avete pazienza un attimo, dovremmo nel giro di poco riuscire a farlo, vedo che. Mm, Sta provando, eccoci. Uh... Vediamo se riusciamo a stabilire il collegamento. Dovremmo riuscire a farlo, mm... Amedeo. Amedeo? Eccoci quasi. Sì. Buongiorno a ti, ti sento ti, ma non ti, ti vedo. E ora mi vedrai. Eccoci. Scusate Buongiorno, ma io la mia tecnica... Visto come sono bello? È bellissimo, sei bellissimo, bellissimo. Eh è perché bellissimo, in casa la terza mi, mi vesto sempre bene, mi preparo bene, capito? Ah ma non c'è la cravatta. No, quella l'ho dimenticata a casa. Ah, come, a casa ah, come a casa? Sono un'altra casa. casa. Ah, perché devi no, no, no, no scherzo, scherzo. Non puoi uscire. Eh lo so, vorrei tanto ma... Senti, ah, che prego. dici giovanni come stai? io tutto bene, Senti, io tutto bene, vedi Senti, questa ti, è la linea di casa mia visto che non ci so possiamo mi muovere di casa dobbiamo vedere un po' rifiutare tra i nostri libri si ma quelli anche che quelli che sono appena usciti allora, nel frattempo, allora, in, ti, nel frattempo volevo ti volevo offrire dare una tazza di caffè ah con piacere dai! non dovresti rifiutarla, guarda se la puoi prendere No, ti Oh, grazie, arrivata. Grazie. Se, come sempre sei di una vi gentilezza. Austro ungarica eh, eh, eh, Toscana. Toscana Toscana. Senti, allora, buongiorno, tutti, buongiorno Possiamo cominciare possiamo dopo, aver dopo aver preso il caffè e, e, e vogliamo cominciare vogliamo subito, cominciare, a, parlare subito a parlare di questo, di questo libro che, che Amedeo ha appena, appena, appena pubblicato da, pubblicato pubblicato da, noi, da non noi, non molti sono molti riusciti a procurarsi anche via perché Se non di contrabbando. Sì, è stato bandito dal virus. Eh, vuoi, eh, raccontarci vuoi raccontarci chi sono i nemici degli italiani? no, innanzitutto voglio dire questo questo libro non l'ho scritto da solo ma in collaborazione con la partecipazione di un amico scrittore storico bravissimo che è Alessandro Vanoli l'idea nasce dalla, da un incontro anche con Giuseppe La Terza e dall'idea di fare una sorta di lezione spettacolo teatrale che raccontasse la storia d'Italia da un versante un po' diverso, cioè quello dei nemici dell'Italia. L'idea è molto molto semplice, quella di immaginare che l'Italia fosse un, eh, una terra eh, ricca, una naturale, un, un luogo dove eh, arrivano in sequenza dei nemici, che però poi non rimangono tali, ma finiscono per amalgamarsi e poi diventano eh, parte del, del, dell'ambiente sociale, del contesto, del, dello stesso mondo e subiscono poi a loro volta degli altri nemici e così via. È una sorta di gioco per molti versi terribile che però ha inciso profondamente sulla nostra vita, basti pensare soltanto agli apporti linguistici. Quante uh, qualche, parole esempio, qualche esempio stronzo sì. Sì. per essere perché la mattina sono molto nervoso? Beh, una parola mm. longobarda, mm. Mm. come guancia panca, zaino, uh, e altre parole che non posso ripetere, quella bastava e avanzava. Ma quella è una parola che fa parte del nostro linguaggio, e noi non immaginiamo che in quel momento stiamo parlando in longobardo. Eh, insomma ci esprimiamo il Longobardo anche nei momenti con gli epiteti peggiori oppure dall'arabo eh, arancia, melanzana oppure Alessandro nel corso dello spettacolo fa un bellissimo pezzo dedicato al, al diwan, al divano, da dove deriva questa parola, che all'inizio sa indicare un'assemblea, una, un una riunione di persone, poi si modifica e diventa invece qualcosa di molto più complesso, diventa da una parte la dogana, quindi il luogo di assemblea, eh, come dire, di, di, di scambio commerciale, di valutazione commerciale, e dall'altro diventa il divano di casa, perché da, il luogo che i diplomatici europei, soprattutto veneziani, quando arrivarono a, a, alla corte ottomana si innamorarono non tanto delle loro pratiche politiche quanto di questo oggetto sul quale si appoggiavano i, i, gli uomini del, della corte ottomana e quindi diventa il divano che è l'oggetto che, che abbiamo oggi e poi tanti altri, insomma, in napoletano ce ne sono alcuni bellissimi, che arrivano dal francese, tipo tira Bouchot o Buatta, a Buatta sarebbe la scatola dei pomodori. E se a Napoli dice a qualcuno, non dici mai a qualcuno, la scatola dei pomodori, dice la Buatta, che è un francesismo, che deriva dal fatto l'appartenenza a, un, a una presenza invasori eh, nel napoletano questo è, è fantastico e è ricchissimo con migliaia e migliaia di termini di derivazione francese provenzale derivata dalle dalle, dalle, dalle invasioni dagli angioini. in poi ma secondo te questa, secondo te ci questa cosa ci distingue, dagli distingue dagli altri, dagli altri, dalle europee. altre nazioni europee assolutamente si sì, ci, ci distingue benché Ancora oggi alcuni gruppi identitari eh, si rifanno ad una logica che era molto presente eh, anche per esempio nella difesa della razza. Nel primo numero della difesa della razza si diceva che l'identità italiana è invece è qualcosa di chiuso, come un cassetto meraviglioso all'interno delle quali l'identità si era eh, cristallizzata una volta e per tutte, a partire dal... dove gli ultimi invasori erano stati i barbari, gli ultimi proprio epigoni erano stati i longobardi, dopodiché era andato uh, tutto, tutto bene. Uh, il, il problema grosso è che non è vero. Questa cosa non è assolutamente vera. Noi siamo uh, uh, frutto di un continuo susseguirsi di, di invasioni, di gente che, che, che è venuta e a, caratterizza... La nostra civiltà a differenza di quanto per esempio succeda in francia dove c'è una, una, una um, unità diciamo così fra virgolette identitaria più forte non c'è stata una uh, successione di invasioni ma tutto sembra fermarsi uh, all'epoca franca non ci sono stati poi più grandi uh, sconvolgimenti da questo punto di vista l'italia no l'italia vive e anche al suo interno vive poi tutta una serie di scompensi l'ultimo nemico di cui parliamo sono i meridionali eh, percepiti tali da, dalla gente del, del nord italia come per il sud italia sono percepiti come nemici degli italiani piemontesi però negli anni 50 abbiamo fatto una, una ricerca eh, non chiaramente non esaustiva per quelli che hanno i limiti del, del volume eh, nei giornali eh, soprattutto nell'occhio dei tempi della stampa degli anni degli anni 50 ed è sorprendente il linguaggio che viene usato che è tanto tanto simile a quello che spesso utilizziamo forse non niente nei confronti dei nostri immigrati eh, quindi i meridionali non sono soltanto passionali mh, ma diventano focosi in tutte le loro reazioni, dal, dai sentimenti amorosi fino a quelli della, della, della eh, esplicazione dell'onore, insomma, della, della, del, della vendetta, eccetera, eccetera, la violenza, dell'uso della violenza, e poi dall'altra parte questo linguaggio se lo prendi pari pari. Lo puoi proiettare su quelle che sono le nostre situazioni odierne, cioè ehm, il problema degli immigrati, che è stato il grande problema politico degli italiani quando pensavano ad altro eh, in altri momenti. Eh, ma, eh, diciamo, ma, sicuramente, diciamo, questo sicuramente questo è, è, è la Comunque, via, fa bene il caffè, via. Giova. Eh lo so, lo so, è eh, la, so, so, la mia specialità. Senti, a me devo a metterti, Amedeo, le a metterti le perché per questo rilauro... Sì, ce le vado a prendere un secondo solo, vuoi sì, intanto scusiamo, guardare il panorama certo. dietro perché merita sì, sì, sì, sì, vabbè, eh, vabbè, la mia pinacoteca. Eh, sì. che... Ok. okay. allora un attimo che sì, mi sì. perché pensavo di poter fare questa cosa senza problemi se sentite un voce in casa perché ci sono le altre persone chiaramente che danno fastidio aspettate un attimo che quasi ingarbugliato tutto Giovanni, intanto se vuoi io posso continuare No, io ti, volevo, ti volevo dire, volevo farti dire a, farti una, a domanda, farti una domanda se però, domanda, se appunto, però appunto, tu riesci a mettere le puse. Sì, sì, sì, sì, sì, ti sì ti se mi date sì, sì. soltanto un secondo di tempo perché penso, speravo che non servissero perché io non le amo. Quindi... Non ma, no, ma neanche io. Oltretutto di stricare sta cosa col mio senso pratico. È fantastico questo va qua più o meno ce l'abbiamo quasi fatto poi oh, eh, ce l'ho fatto allora okay. un attimo soltanto okay. allora un filo tutto giove mi vedi ecco Sì, ora sento bene per fortuna io ora sento bene te mi senti mi senti mi senti? mi senti? Io sì, te, io, te mi senti? Sì, sì, ti sento, ti sento, sì, possiamo parlare. Ok, perfetto, allora eh, io volevo che farti una domanda, diciamo, sul fatto che, come dire, se appunto tu hai, assieme a Alessandro Vanoli, avete raccontato, come dire, i nemici storici degli italiani o cosiddetti nemici, insomma, tutti quelli che si sono succeduti. Nel corso dei secoli, diciamo, della presenza in Italia e quindi tutte le varie stratificazioni di popolazioni che sono arrivate in Italia. Mh, adesso sembra come dire che noi siamo di fronte ad un nemico mh, diverso e, e veramente, in questo caso, drammatico. No? Diciamo, eppure, anche in questo certo. caso, non è la prima volta che ci troviamo di fronte a questo tipo di. Di, di, di nemico no? Te, io nei giorni, ieri per esempio Andrea Giardina ricordava la peste Antonina diciamo sì. a Roma ma i casi diciamo, di contagio sono stati moltissimi io per esempio avevo studiato l'epidemia di colera del 1837 tu però hai sì. avuto modo di raccontare in altri tuoi libri della, di un, diciamo, della grande peste nera del, del 300. No? E, e, mm, vorrei che tu magari ci raccontassi questo e, per poi, e poi ti volevo fare una domanda su questo aspetto. Sì, e allora, eh, se io avessi dovuto completare il libro sui nemici degli italiani oggi, ci avrei aggiunto due capitoli. Uno dedicato alle all epidemie al nemico invisibile, eh, perché se ne sono succedute tante, diverse, ehm, diciamo la, la peste probabilmente è quella che colpisce il Mediterraneo nel VI secolo, quella di Giustiniano, poi ritorna nel 1348 e poi torna in maniera continua fino al 1720, 1730, insomma, in Europa. L'altro capitolo che mi sarebbe piaciuto fare, che farei oggi, è, è il grande nemico di questo momento, che poi è il grande nemico de, dell'uomo in genere, l'incertezza. Cioè, eh, non sapere che cosa il, il futuro ci destini, in qualche misura. Perché eh, quando noi leggiamo un libro di storia, noi sappiamo già come è andato a finire. Abbiamo già la percezione, abbiamo già tutta la... la la linearità di un fenomeno, di una risposta, quando invece al momento forse i tentativi sono stati tanti, diversi, e poi se ne è scelto uno, se ne è scelto in, in un clima di grandissima incertezza. C'era un libro molto bello di Marc Ferro di qualche anno fa, che si chiamava Sette Uomini in Guerra, che cerca di raccontare appunto questa incertezza dei leader politici nel corso della, della Seconda Guerra Mondiale, e capisci che tutte delle decisioni che a noi sembrano naturalissime e le più giustificate al momento, non sono state tali. In quel momento erano, era una scelta in mezzo ad altre mille scelte. Certo. E questa è una cosa estremamente interessante, perché noi perdiamo questa percezione vivendo invece una situazione di terribile incertezza. Qual è la strada giusta? Certo. Qual è la mossa giusta da fare? Qual sì, è la strada esatto, da passiamo, seguire? Quando pensiamo al passato, in qualche modo, è come se raccontassimo una storia che di cui conosciamo già la fine, come dici, te. Esatto, fatto. noi conosciamo già è, la fine. È semplice, in qualche modo, essere esatto, Dicevi, quella bene. era la strada più naturale: è finita uh, bene, accettare, accettare di, di, di partecipare alla resistenza. Ci sembra il, la strada più naturale oggi. Erano i buoni, erano quelli che poi hanno vinto la guerra. Nei panni di un giovane del, del 43-44 non era così scontato, certo. Certo. perché c'era una dimensione di incertezza e le, le possibilità che c'erano, le sfaccettature che c'erano erano le più, le più diverse, le, le, le possibilità che tu potevi scegliere. Sì, è detto fatto, questo, anche se il fatto che io e te siamo qui a parlare dire, dimostra che l'uomo è riuscito a superare le epidemie del passato in qualche modo e che non ci siamo estinti per colpa delle Esattamente, poi adesso questo è questo il punto a cui volevo venire. Eh. Uh, io ho studiato, no, lo sa bene, nel, nel libro uh, che abbiamo pubblicato da poco con, con uh, Francesca Canale-Cama e Luigi Masci Migliorini, eh, che questa storia del mondo, questo tentativo di storia del mondo da, dall'anno 1000 ad oggi, lavoro molto complesso, molto articolato eccetera, una parte conclusiva del, della, della, della mia sezione di lavoro è dedicata appunto al problema della, della grande crisi trecentesca e degli effetti e delle risposte che sono state date a questa crisi. La, la peste nera è è forse il fenomeno più eclatante che è successo nella storia dell'umanità, come numeri. Uh, un terzo dell'umanità ci lascia le penne, muore in quell'occasione. Uh, la diffusione del contagio è chiaramente molto più lenta di come la possiamo immaginare oggi. Uh, per arrivare, per spostarsi dalla, dalla Cina, dove ci sono i primi focolai, probabilmente nella stessa zona Sicuramente nella stessa zona dello Yubei eh, dove oggi è cominciato il coronavirus, eh, anche se nasce in un'altra regione della, della Cina, ma si sposta subito. Il primo grande focolaio è proprio questa zona dello Yubei, ci impiega una ventina d'anni per arrivare da noi. E grazie a questo autobus fantastico, perché come nel libro Spillover dice giustamente l'autore in questa maniera molto carina eh, il, il, il bacillo eh, non si muove, non cammina non, è, non ha gambe, non ha niente ma chiede passaggi che è una cosa bellissima certo. e che poi me lo sono ritrovato pure io perché uso lo stesso termine dico, il, il, il topo diventa l'autobus del, del bacillo e, e si muove e, e permette al bacillo di muoversi e il, il topo si muove in maniera variegata e arriva fino in Europa. All'inizio l'incertezza è totale, cioè la, la gente non capisce che cosa sta succedendo, vede soltanto persone cadere in maniera allucinante, con una brevità, in un, in un decorso della malattia, brevissimo, tormentatissimo e violentissimo. Io ho studiato un manoscritto che è conservato alla Newberry Library di Chicago, che riguarda un mercante che si chiama... Pepo degli Albizi, un fiorentino, ed è un documento straordinario, ma soltanto così a vederlo è straordinario, perché ci sono tutti i conti, tutti i conti di questa persona che sembra anche abbastanza avara, anche abbastanza precisa, quindi i prestiti che ha fatto, i soldi che deve avere, le terre. A un certo punto di questa contabilità quotidiana delle sue attività traccia una linea e comincia a dire... Uh, il 21 luglio è morto mio fratello il 22 luglio è morto mio cognato il 23 sono caduti il figlio di mio fratello e la figlia e fa una contabilità della morte che va di pari passo e tu riesci a vedere quanto dirompente sia materialmente su questo manoscritto quanto dirompente sia stato l'effetto di una pestilenza nella vita di questo cristiano che è una cosa molto soprattutto non c'era una risposta di tipo Uh, Sanitario, sì. L'unica risposta che ci poteva essere, che è quella di oggi, ah, noi oggi lo facciamo con più razionalità, è l'isolamento, uh, i cordoni sanitari, le chiusure. Si fa la stessa cosa, si fa la stessa cosa per quanto riguarda il, il mondo medievale, mediale. con molta più caoticità, con meno interventi e poi soprattutto non si conosce l'eziologia della malattia. Esatto non si sa niente, è il castigo divino, mediatori, i diavoli, gli umori che scaturiscono dalla, dalla terra, il lezzo, le puzze, i fanghi, eccetera, da cui scaturisce e con piogge di, di rettili che vengono raccontati, e insomma è questo, questa è la dimensione, la gente non sa che, cosa, che pesci prendere. Quello che è interessante però vedere è quello che succede subito dopo, nel quasi immediato e poi le scelte che vengono fatte dalla politica, dalla, politica, dalla società, dagli individui nei, nei decenni successivi. Uh, un signore, per esempio, che perde i genitori nel corso della veste nera, che si chiama Francesco di Marco Datini, e che si eh, rende conto che ha un certo rilievo, che, che bisogna creare anche dei, dei vaccini. Per quanto riguarda la finanza e si inventa una cosa che è la, la mamma della holding cioè innova rispetto a quello che è il suo campo e soprattutto mettendo usando una risorsa fantastica informativa che sono le lettere con le quali lui cerca di oh. dominare uno spazio e controlla lo spazio attraverso le lettere questo Bene, per dire e qui una. veniamo all'altro punto di cui ti volevo parlare che mi sembra sì. una cosa Appunto, è una cosa che mi dicevi l'altro giorno per telefono e che mi ha colpito molto perché mi sembra molto intelligente, cioè, come dire, le, le società eh, hanno diversi modi di rispondere a questi fatti no, assolutamente imprevedibili, e impre, imprevisti e imprevedibili, mm, cioè possono essere eh, resilienti o, o efficienti sul momento diciamo no? ma certo. eh, ad esempio tu mi dicevi la, nel 300 come dire eh, la società quella che noi pensiamo come una società medievale quindi appartenere a dei secoli bui eh, no? in realtà come dire, riesce a reagire rapidamente all'impatto di, di un evento così drammatico come la peste e, eh, e dopo pochi decenni si arriva al rinascimento, quindi mostra sì, una grande sì, resilienza. Sì. Diciamo. La stessa cosa avviene appunto con l'era dell'Ottocento, dell anche in quel caso come dire, quasi non si avverte più di tanto il peso di questa malattia, di questa epidemia, perché c'è una società estremamente dinamica dove sta sbocciando la rivoluzione industriale, una grande rivoluzione dei commerci e di come dire è un costo che si accetta di pagare volentieri eh, secondo te mi puoi parlare appunto queste, di questa idea diciamo di resilienza delle, delle società perché questo mi sembra un aspetto molto interessante cioè no, Questa diciamo. questo, mm. questo è una cosa sulla quale mi sto interrogando da, da, da, da decenni della mia tesi di, di dottorato è stato è stato uno dei temi che, che mi ha interessato di più, cioè capire quali si possano essere le risposte ad una crisi, ad uno shock, eh, perché le epidemie, non parlo soltanto di quelle del 300, ma anche per le altre epoche, eh, sono soltanto un ingrediente di crisi strutturali molto più violente. La crisi del 300 per l'Europa è una crisi di natura finanziaria, è una crisi di natura agricola, è una crisi di natura ambientale con delle grandi, con grandi, grandi variazioni di tipo climatico. Nel 600 la, la, la pestilenza degli anni 30 è, è all'interno della più grave eh, crisi climatica che forse ha avuto l'umanità negli ultimi 2000 anni, che è praticamente la, la piccola era glaciale con tutti gli effetti che ci possono essere, con tutto ciò. Anzi, noi spesso quando parliamo quando pensiamo al Medioevo, eh, in realtà pensiamo al Seicento, a quello che è successo nel Seicento. Quando pensiamo al Medioevo delle streghe, è un mondo del, del 5 600 eh, Quando pensiamo a un mondo di crisi climatica, è dove tutto è, è, è innevato, è, è tutto ghiacciato, tipo Game of Thrones non è un Medioevo, ma è quello sì, che sì. successe dopo. E questo, questo è anche un, un aspetto interessante della nostra visione che abbiamo del mondo. Quello che è interessante è vedere i livelli di, di resilienza, cioè nel momento in cui si arriva al margine del caos, tutto sembra crollare, tutto sembra precipitare da un momento all'altro, invece è la capacità di, non soltanto delle aggregazioni, eh, sociale, non soltanto delle aggregazioni umane, di rispondere, questo avviene anche in natura, eh, per, per, eh, co con altri effetti. Quello che è molto interessante è che le organizzazioni sociali rispondono con una maggiore complessità. L'innovazione si esprime in gradi sempre più elevati di complessità. Eh, Prendiamo l'esempio della, della, della peste nera. Prima della peste nera non c'è nessun sistema di contenimento. Eh, Dubrovnik, ma soprattutto Venezia, inventa non soltanto il lazaretto, ma un sistema di lazzaretti intorno alla città che faccia la corona e che permetta eh, in qualche misura di contenere. Non ci riesce, eh? non ci riesce. Però si crea un, un provveditore alla sanità, cioè si risponde con un livello di complessità sempre più elevato. E questo è quello che sta succedendo anche, anche oggi. Cioè la Corea come ha risposto alla, alla crisi epidemica? Mettendo in campo non soltanto un sistema di isolamento, ma inventando un sistema in, eh, in, innovativo di estrema complessità. Le app, eh, il, la possibilità di monitorare i positivi attraverso un sistema informatico cioè è, è estremamente interessante di certo. come le diverse, certo. le diverse comunità esprimano eh, eh, risposte differenti attraverso però che cosa? l'espressione di un'enorme complessità certo. e questo è venuto anche in passato certo. eh, l'altra domanda che ti volevo organismi fare organismi Scusami, Giova, sì. organismi politici di stampo universale come la Chiesa oppure l'impero, dopo il Trecento, così com'ero, non hanno più ragione d'essere. Nascono altri organismi, nuovi organismi che sono molto più complessi. Gli stati nazionali rispetto agli stati, diciamo, trecenteschi, sono molto più complessi. È chiaro che non è tutto un, un passaggio, come dire, eh, indolore, naturale, tranquillo. Sì, no, è un, passaggio, eh, è un passaggio spesso violentissimo, eh, che lascia che lascia uh, uh, strascichi di morti enormi. Però, però alla fine il sistema è resiliente. Certo. Noi parlavamo di sistema efficiente di sistema resiliente. Mm. L'umanità Uh, un sistema efficiente per esempio è quello dopo la peste di Giustiniano. La gente ormai non può, crisi demografica, non c'è più nessuno, il sistema efficiente è quello di dire andiamo a vivere nelle campagne e chiudiamoci qua, torniamo a una dimensione primitiva. Il 300 invece no, è uno scatto in avanti, mm. di dire no, innoviamo. Sì, certo. La cultura che ci ha preceduto non funziona più. Diciamo, Sono tutti aspetti molto, molto interessanti molto e qui stiamo parlando diciamo, delle, un po' delle conseguenze no? dell'epidemia diciamo, quali saranno le conseguenze dell'epidemia in qualche modo se la nostra società sarà in grado di essere appunto eh, resiliente quindi di fare un salto in avanti e di eh, utilizzare questa, questa crisi per mettersi in discussione mm, e, e cercare di fare un passo oltre eh, io però cioè, cercherei anche di volevo chiederti di farti una domanda su quest'altro aspetto cioè le, la malattia in qualche modo l'epidemia ci parla di noi no? ci mette in luce in qualche modo come una lente di ingrandimento alcune alcune caratteristiche diciamo del nostro tempo ce le fa risaltare con maggiore chiarezza ti faccio un esempio per chiarire quello che voglio dire quando scoppia l'epidemia appunto di colera dell'Ottocento, eh, ci si pongono immediatamente una serie di, eh, di problemi, cioè ci, si dice esistono ormai. Eh, torme di poveri eh, che non sono più legati come dire, alla servitù della gleba, non hanno più eh, come dire, vincoli diciamo, di, di, di, come dire, di servaggio in qualche modo con i propri padroni, i proprietari terrieri, eh, che vagano per le città in cerca di lavoro nelle nuove fabbriche e eh, questo aumenta la possibilità di un contagio, visto che appunto da oltre un secolo, nell'Ottocento, l'Europa non era più st stata toccata certo. da, da epidemie. E quindi si, si, pone, si, pongono, si posero allora immediatamente la domanda, ma perché proprio oggi, perché oggi in un momento di grande progresso scientifico ci tocca una calamità di questo genere? E le risposte che vennero date furono molto anche in quel caso efficienti, no? cioè nel senso che si cercò di, di operare un risanamento delle città. Se pensi a, no? a Parigi, a Napoli, a Napoli. Eh, in tantissimi luoghi nel giro per Europa, questa, quella epidemia produsse proprio una, una ristrutturazione del panorama urbano con l'abbattimento di interi quartieri, la creazione di di uh, grandi viali che permettessero una, una maggiore... risposta complessa sì, le, le, le, le fognature di tipo moderno eccetera eccetera eh, oggi questa crisi che cosa ci dice di noi secondo te? Eh, Giova è, è complicato perché eh, io francamente i segnali non riesco adesso ancora ad interpretarli, non, non ho la, la, la capacità di, di di capire, mi colpiscono degli, degli atteggiamenti di grande solidarietà che ci possono essere anche minima, minimale all'interno anche dei, degli stessi condomini, cosa che mi colpisce rispetto ad un anonimato che, che eh, lo trovo molto forte a Napoli. Per me, che vengo da, da, da molto forte a Roma, per me che vengo da Napoli, dove invece eh, c'è una solidarietà di caseggiato molto più forte, e in questi giorni ritrovo una maggiore attenzione. Non so quale potrà essere la risposta politica. Sicuramente mm. i segnali che arrivano sono quelli di una... Eh, bisogna, metter, bisogna mettere mano a un sacco di cose alla mm. fine di questa epidemia. Ma non ti sembra che... Da un punto di vista dell'attenzione dell dell politica, certi temi che sono stati sbandierati per, per, per anni e che si rivelano alla fin dei conti abbastanza risibili rispetto a un'emergenza come quella che stiamo vivendo, significa che bisogna mettere in mano ai problemi grandi che ha il Paese, la sanità pubblica. Certo. Uh, il sistema lombardo ha funzionato oppure no? Da quello che sta venendo fuori adesso sembra che il sistema lombardo abbia subito certamente una pressione enorme, ma è un sistema che... Che, che ha avuto cioè, dei grandi limiti. limiti, il certo. resto del sistema italiano che è stato così duramente colpito in questi ultimi decenni riuscirà a, a sopportare l'urto, allora noi che cosa dobbiamo creare? Dobbiamo creare un sistema resiliente che sicuramente non sarà redditivo da un punto di vista economico, dobbiamo spendere molto più soldi, però bisogna pure cautelarsi Certo. E non ti sembra che, dica, che ci racconti questa, questa epidemia anche qualcosa sulla nostra fragilità, cioè la fragilità della nostra società? Cioè se pensi, a me colpisce molto il fatto che un blocco diciamo, di 15 giorni, che sappiamo che andrà molto più avanti, però per adesso riguarda soltanto 15 giorni, è stato capace di mandare in tilt completo il nostro sistema economico. Ecco, questo è una cosa abbastanza impressionante per chi ha una visione di lungo periodo, no? Non ti sembra? No, no, assolutamente. Significa che il sistema è fragile, che il sistema non, non, non, è, non è resiliente, che il sistema non ha una capacità di... di eh, è troppo... non solo è fragile, è anche... Ehm, non è per niente flessibile. Cioè rispetto a una situazione di crisi un sistema dovrebbe essere duttile, aperto, invece si sta dimostrando di essere estremamente chiuso. Noi abbiamo una, una burocrazia che ci blocca la possibilità, non so se hai se sentito quello che diceva Borrelli ieri, è impressionante che Borrelli dica eh, noi non possiamo comprare le mascherine perché dei broker che vengono con la valigetta di soldi in mano arrivano, comprano tutto lo stock di mascherine e poi lo rivendono a noi ad un prezzo maggiorato. E noi non possiamo fare in fretta perché abbiamo un sistema burocratico che ci impaluda, ci blocca il, il cammino, ci impedisce qualunque tipo di, di, di azione. Su sì. tutto questo bisogna lavorare. Sì, non perché è solo il problema no, della burocrazia, ma anche quello dello strapotere della finanza, perché anche se la burocrazia anche lo fosse della più rapida, diciamo, comunque dall'altra parte ci sono come dire, una, una quantità di denaro che possono essere utilizzate per queste speculazioni che la burocrazia pubblica non, non avrebbe mai, no? Non avrebbe mai, ma poi soprattutto anche la risposta è più Stato e meno, è meno privato, che sta, che sta venendo fuori in maniera, in maniera molto, molto decisa, forte in, in questo momento. E, quindi, e quindi ci sono anche, scusami, delle domande che arrivano da parte del pubblico. Eh, un... ah, abbiamo anche un pubblico? Io Pensavo eh, che c'era eh, la te. Eh vabbè, No, invece c'è qualcuno che ci sta seguendo Sfortunatamente per loro eh, A ah, prima mattina eh, Potevano fare qualche altra cosa eh, più divertente eh, Esatto, comunque c'è una domanda Che è arrivata prima Che chiedeva appunto se Uh, secondo te appunto queste forme di controllo sociale messe in atto con, uh, con l'epidemia, come dire, sono destinate a rimanere, cioè sono in qualche. o sono, sono possono essere pericolose? Ma io non francamente non lo so, perché c'è sempre il problema. Non faccio il costituzionalista e ho difficoltà a rispondere alle domande, insomma, io so quattro cose del mio ambito di lavoro, insomma, non riesco... No, no, è certo, però diciamo, per esempio, fai riferimento a, a, appunto al 300, che cosa successe? Allora, rimasero quelle forme di... Eh, si istituzionalizzarono quelle forme di controllo messe... In Beh, parte... certamente, eh, no, istituzionalizzarono e innovarono. Mm. Cioè, eh, io faccio sempre l'esempio del, del, del mio mezzogiorno, che conosco un po' meglio, si un po' meglio quando dopo la crisi, lo spopolamento del, del 300 che, che ebbe degli effetti veramente dirompenti scomparirono migliaia di villaggi in un, una sequenza terribile di carestie, epidemie e guerre uno degli interventi intelligentissimi che fece la, la Casa d'Aragona in un tessuto sociale ed economico dove praticamente non esistevano città o le città erano molto piccole e di scarsa importanza. Fu creato un sistema parallelo che funzionò alla grande, che fu quello delle fiere. Le fiere riuscirono a mettere in collegamento, per esempio, il contadino della, della Basilicata col grande mercato, mercato internazionale, perché divennero dei, dei, dei luoghi di mediazione straordinari che permisero a, ad un'economia di ripartire. I lazzaretti, questo è un altro esempio che, che funziona bene. Eh, come colma Venezia i voti all'interno della città? Attraverso un'immigrazione. Un il fondo dei tedeschi aumenta il proprio numero di persone, questo l'ha spiegato alla grande uno storico francese, mio maestro che si chiama Filippo Prostein, e lui ha scritto questo libro sui, sui, sui tedeschi a, a Venezia, e praticamente si vede quali siano le politiche di immigrazione mirate, intelligente, razionalissima fatte alla Venezia per colmare i buchi Certo, certo. ed è molto interessante è in molto Cina interessante. per esempio nel 300 si fa, nel 400 si fa, si fa ancora un'altra cosa e cioè? opere pubbliche a non finì perché in questo modo si mette in moto, è in marcia una macchina demografica, economica e la gente si mette a lavorare, si mette a fare una cosa piccola piccola che si chiama la muraglia cinese. Una rubetta <ride> cioè, da niente. Diciamo. Cioè, se, se, se abbiamo il, il monumento più bello al, di resilienza dopo uh, la peste nera è la muraglia cinese. Questo non lo sapevo, è molto interessante questo aspetto. Questo ci dice anche di quanto poco conosciamo della storia del mondo, no? Diciamo, noi... No, infatti, questo è interessante perché loro fanno tutta una serie di opere pubbliche, costruiscono Pechino eh, e deportano 4 50 mila persone e le portano a vivere a Pechino, dicendo voi oh, dovete vivere qua, che è la capitale. Eh, oppure si dice facciamo il gran canale e ripristiniamo il gran canale che è quello che doveva collegare Pechino col, con il resto del col, col, con, con lo Yangtze e si mette a posto questo si bonificano tutti, tutti i passaggi fluviali eh? e c'è cioè, tutta una, una serie di opere pubbliche che nascono dopo una crisi sì, epocale sì, sì, con una trasformazione del enorme di gigantesca insomma, diciamo. la trasformazione del paese e il paese assume in quell'epoca la fisionomia geografica che gli attribuiamo oggi, prima era più piccolo mm. come dimensione geografica. Cioè, ci stanno chiedendo se hai degli. Che ci dicono che è interessante l'esempio che hai fatto delle fiere, no? quella sì. diciamo, messa in piedi dagli Aragonesi, e ci, so... ci chiedono se ci sono dei riferimenti bibliografici, forse proprio alcune cose tue. Eh sì, io ho scritto, ho scritto delle cose sulle. <coughs> Sulle, sulle fiere, um, penso potete trovarlo su Accademia, non so se mi pare che l'ho messo su Accademia. È un riferimento, ma esiste libro, il libro di Groman su questo, del, un libro ormai vecchio sulle fiere del Regno di Napoli del 72. Nel 1972, cioè di, di 50 anni fa. Però io, io ho scritto un paio di cose sulle fiere eh, dove mi sono interessato di questo aspetto. Un'altra cosa molto bella l'ha scritta Eleni Sakellariu, che è una storica eh, greca che è una livra di Apulafia, che ha fatto un libro molto importante sul regno di Napoli nel, nel uh, 400. Senti, eh, la domanda che stiamo ponendo ai nostri, non so come chiamarli, spettatori, telespettatori, internauti, non so insomma quello che, quello che sono, eh, è se secondo, te, secondo loro e quindi anche secondo te eh, questa, questa crisi eh, servirà a unificare, come dire, a, a, a, a, finalmente a produrre un'Europa unita realmente unita da un punto di vista politico o no? Tu qualche, Ma, un, che impressioni? Anche hai? qui dai segnali che arrivano mi pare che ci sarà una spaccatura del paese Italia, eh, con un sistema sanitario del nord e uno del sud, e messo in luce per esempio con questa polemica folle fra Galli e Ascierto, eh, non so se l'avete seguita che è stata seguita poi a livello quasi di tifoserie da, da Ultra sia in, in Lombardia che a Napoli, mm. che è stata una cosa veramente allucinante. Un'altra, se, se l'Europa non prende anche lì in mano la, la, il proprio sistema e, e si... Eh, e perde questo alone iperburocratizzato, eh, dove la commissione, le troiche hanno la voce maggiore l'Europa tra cinque anni è finita. Sì, su questo siamo d'accordo. Cioè, eh... Prospettare una situazione per l'Italia simile a quella che ha vissuto con la troica raccontata negli ultimi giorni da, eh, da Varoufakis anche nel libro vostro sulle fake news questa cosa è raccontata in una maniera molto molto attenta ed è una storia che non conoscevo nel dettaglio cioè praticamente un paese sovrano non ha possibilità di dialogare con la troica ma deve soltanto accettare quelle che sono le decisioni no, adesso in questi giorni si sta parlando di Varoufakis che voglia far sentire le, le, le registrazioni de, de, degli incontri cioè il diktat era totale e uno stato sovrano benché indebitato fino al collo, non ha nessuna possibilità di intervento. Sì, però penso che questa volta la crisi che riguarda, come dire, veramente eh, l'Europa nel suo complesso e il mondo nel suo complesso e quindi le risposte dovranno essere di tipo diverso. Non, non, è, non è più un piccolo paese come la Grecia che può anche come dire, essere usato come monito per il resto, no? diciamo, come è stato in quel caso. In, que, in questo ho la sensazione che ci dovranno essere messi in campo strumenti di tipo diverso, perché la crisi sta investendo tutti, tutti quanti, in maniera gravissima noi, la Spagna, la Francia, la Germania stessa, quindi diciamo non è che eh, può essere confinata insomma, in un paese periferico come avvenne allora. Insomma, no? no, no, questo anche, anche se tu vedi quali sono le misure che stanno seguendo i vari stati. Cioè, ogni, non c'è stata una politica unitaria ogni paese ha preso le decisioni per sé eh, è vera, veramente la Francia in un modo la Spagna in un altro modo l'Italia in un altro modo eh, la cecoslovacchia che ci blocca le importazioni cioè veramente, veramente questo ordine sparso questo caos non dà per niente l'idea di un'Europa un unita ma di qualche cosa estremamente frammentata disorganica, disunita che non ha ragion d'essere così com'è eh, speriamo che uno degli esempi della resilienza prodotta dalla, dalla, da questa crisi sia proprio quella di produrre una maggiore eh, unità no, del continente perché credo che se, se c'è una cosa che a questo epidemia ha messo in evidenza è appunto anche la necessità di avere delle istituzioni europee comuni più forti e capaci di eh, far fronte a a, a, all'impatto anche economico di queste crisi in maniera... No, ma giova, ma che sarebbe, sarebbe questa potrebbe essere una soluzione, questa sicuramente potrebbe essere una soluzione, però eh, i segnali attuali mi sembra che vadano tutta un'altra direzione. Sì. Eh, L'uscita della Lagarde è stata quanto più infelice e, e ci potreste essere in un momento drammatico per l'Italia e per l'Europa. Sì. Cioè se, se il buongiorno si vede da quel mattino la situazione <ride> sì. è veramente drammatica sì, è abbastanza drammatica. Senti, se ehm, noi stiamo chiedendo a tutti i nostri ospiti di Casa La Terza un suggerimento diciamo per una lettura? In questo tempo di crisi, tu hai in mente qualcosa? C'è qualche cosa che senti? Allora, io ce ne ho due davanti, eh, me le sono messe da parte perché mi aspettavo eh. la domanda. Eh, Uno la domanda. è questo libro qui. Allora, la, la Medievista, in questo momento, qua fate una cosa migliore: leggetevi i libri di storia romana. Eh, vabbè. Ve lo dico la Medievista perché è meglio, vi, vi distendete l'animo di più. C'è sì. questo libro, di, non so se uscirà. O se è già uscito di giusto Traina. Eh, sarebbe dovuto uscire, ma è stato bloccato dall'epidemia, uscirà eh, per appena, appena appena delle librerie perché è stato stampato. Quindi diciamo, appena aprì, appena aprirà Esce novecento. leggetelo perché veramente merita, è eh, delizioso, un libro molto molto carino, è un modo originale, divertente, è, è pieno di notizie, è pieno di, di, di elementi anche di riflessione sulla storia romana. Vuoi dire e poi quest'altro eh? sempre di storia romana questo è un capolavoro della Feltrinelli che si chiama Il destino di Roma di Kyle Harper di... E che... Enaudi Ena... eh, scusate, sì. ho detto Feltrinelli eh. Enaudi, sì. che è veramente uno dei migliori libri di storia che abbia letto negli ultimi dieci anni perché? perché al di là del fatto che è stato criticato moltissimo per questa sua correlazione l'uso uh, del del, del, del, delle crisi climatiche ed epidemiche eh, come in un rapporto di causa-effetto fortissimo col declino di Roma sì. però eh, il racconto che fa della civiltà romana in questa chiave è estremamente estremamente interessante eh, eh, partendo poi da un presupposto fantastico che poi riprende anche Giusto tra che quando si parla della caduta dell'impero romano ci sono 210 ipotesi sulla caduta dell'impero romano il che, il che ci fa capire che ancora non si è capito niente oppure tutte e dieci sono corrette tra cui quella del saturnismo del, della malattia derivata dal piumbo certo, senti ci vuoi ridire il titolo del libro di Giusto Traina che non hai ricordato? Sì allora il titolo di Giusto Traina che richiama un pochino quello della della storia geniale della, della Marco Longo sì. e la storia speciale perché non possiamo fare a meno degli antichi romani mm. che è veramente un, un libro che, che merita cioè appena la casa editrice lo metterà in, in commercio sicuramente farà eh, sarà un, un libro che si leggerà tanto e, e che poi potrebbe essere ottimo nelle scuole perché i riferimenti sono 10.000 e scritti poi in una maniera estremamente accattivante. Va bene, Ambedeo. Allora, io ti ringrazio per questa nostra chiacchierata che come al solito è sempre stata per me insomma, ricca di spunti e, e, e, e di stimoli. Eh, no, grazie a voi per avermi offerto questa cosa in modo che stamattina facevo qualcosa capito? Eh, vabbè. ti ricordo il libro ultimo di Amedeo scritto in collaborazione con Alessandro Vanoli I nemici degli italiani che è un libro che consiglio è molto breve ma molto molto divertente trovate ora purtroppo soltanto nelle librerie online ma appena riapriranno le librerie è un libro disponibile in tutti i negozi e tra pochi minuti seguirà questo incontro che abbiamo appena stiamo per concludere un incontro di Giuseppe La Terza con il professor Ricciardi che affronteranno ovviamente la questione diciamo, sanitaria che ci sta interessando tutti e eh, vi, quindi vi, vi aspettiamo diciamo, tra pochi minuti a presto, arrivederci, ciao Medeo grazie, grazie ciao ciao, ciao.